Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi lancio le iscrizioni al campionato Ferrari 488 GT3 organizzato da Sim Drivers. Partiamo a settembre, le iscrizioni sono riservate ad un massimo di 26 piloti, questa volta eh, voglio dare la possibilità di far personalizzare le skin e voglio un attimino fare un regolamento abbastanza ferreo per quanto riguarda eh, il regolamento sportivo quindi ci sarà una direzione di gara e eh, ci sarà anche la possibilità quindi di fare ricorso in caso qualcuno subisca eh, torti in pista. Non è centrato su questo, però è importante comunque adesso fare le cose un pedino un po' più serie rispetto al campionato precedente. Saranno 5 date su 5 circuiti, eh, diciamo originali. E servirà appunto la 488 gt3 quindi avere il dlc red pack di assetto corsa ragazzi io non è che ho tantissimo da aggiungere l'unica cosa è che assolutamente mi raccomando, è di leggere attentamente tutto quello che è scritto sul forum e di restare assolutamente collegati e aggiornati, cioè andate a vedere se ci sono post nuovi, nuove informazioni, perché non mi voglio ritrovare nella situazione in cui Fabri non riesca ad accedere al server, Fabri mi posso iscrivere quando magari la data è, è già passata, insomma ragazzi restate aggiornati sul forum perché non è che posso fare un video ogni volta per spiegarvi le cose e soprattutto leggete il regolamento e le condizioni per potersi iscrivere, è molto importante ragazzi, cioè, ci passo delle ore per fare dei post eh, con tutte le istruzioni, ragazzi prendetevi il tempo se siete interessati a iscrivervi al campionato di leggere. In tutto questo, visto che comunque fino adesso tutte le live che sono state fatte sono state abbastanza apprezzate cercheremo di farle per ogni singolo evento e magari perché non fare anche le interviste a fine gara come abbiamo fatto per l'ultima del campionato ragazzi spero che questa nuova proposta vi possa eh, piacere, se è così iscrivetevi al campionato, lasciate un like, commentate qui sotto e eh, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, per dubbi e perplessità in merito al campionato non commentate qui sotto andate sul forum, vi lascio il link in descrizione Ragazzi! Noi ci vediamo presto per un nuovo video e ricordatevi iscrivetevi al campionato che così ci divertiamo.